Benvenuto a tutti in questo nuovo video Anche oggi risponderò, anzi Continuerò a rispondere alle vostre belle e interessanti domande Che queste volta sono molto più eh, interessanti Non perché quel, quelle precedenti non lo fossero Anzi, ma queste riguardano molto di più alla nostra vita quotidiana, con i figli, con i genitori, con il perdono, con la carità, con l'educazione. Allora, senza che vi riempio di chiacchiere, ascoltiamo le domande e le risposte. Come sempre non vi aspettate, non vi aspettate grandi, luminali e risposte, ma possono essere consigli perché per sapere per avere una risposta più sicura la risposta più precisa bisogna conoscere un po l'origine un la radice come si è formato tutto questo grovoglio di, di cose allora visto che queste sono risposte un po' generiche possono essere degli ottimi consigli per cercare di stabilire più equilibrio più uh, dialogo vabbè spero che non ho fatto un casino di parole e ci vediamo dopo Mua. ciao prossima domanda una semplice domanda sono tutta una serie di domande di alcuni miei cugini che poi vi metterò qua sotto qua sotto qua qua qua insomma avete capito da qualche parte metterò eh, che dicono nel comune sì c'è sì, anche leggere più o meno hai mai avuto un dubbio sulla tua scelta Se sì, in che circostanza Qual è stata l'annuncia più faticosa da fare? Quali regole cambieresti o adegueresti ai nostri tempi del tuo ordine o della chiesa? Ti proprio impegnato eh? Eh, a fare queste domande. Eh. C'è dubbio ovviamente eh, all'inizio, eh, viene sempre. Eh. Sempre, però faccio caso, che stai incenerando la vita, nei momenti più difficili nei momenti di difficoltà eh, che un no, mollo e in 4. invece no se in quei momenti sei forte perché ti rifai alle motivazioni principali eh, perché hai fatto una certa scelta eh, tu accetteresti e bene come il male, come i difficili, come le difficoltà, come le gioie e come eh, le soddisfazioni. Eh. Eh, certo ogni tanto viene pure una domanda eh, perché una, un dispiacere, una delusione ti viene una cosa in meno però come dicevo prima se tu tieni in mente sempre eh, in mente la tua forte motivazione perché hai scelto di vivere questa vita, eh, di stare in convento, di stare in contatto eh, con il Signore, vivere una vita di fraternità, ti eh, sommariscono. Basta poco che perdi un po' questo filo. Eh, il tentatore subito ti coinvolge, ti spinge a andare oltre, invece no, ti metti in preghiera, ascolti il Signore, ascolti te stesso, l'entusiasmo ritorna. Poi, qual è stata la rinuncia? più faticosa da fare, me eh, rinunce Boh, eh, non ho fatto nessuna, non so, così, e insomma, un posto di prestigio, che so, eh, niente, certo, ma, diciamo così, bravo, bravo. Eh, eh, avevo una vita dove costruire, eh, poi incontro il Signore attraverso alcuni frati eh, o iniziate il cammino eh. certo la rinuncia può essere eh, seguire le regole eh, non, non uscire fuori da queste regole essere costante coerenti essere eh, fedeli eh, nella propria Uh, sobrietà nel uso delle cose uh, questo potrebbe essere un renuncio. uno non può fare una vita diciamo così talicone boh, boh, non butterò, no? Uh, una vita da sballo, insomma non deve essere sempre contenuto questo poi diventa sempre da te uh, come tu scegli di vivere? Uh, vabbè poi, quale regole cambieresti o adegueresti ai nostri tempi del tuo ordine? Ignorante, ordine O oh, grande, mm, eh, bravo a scrivere. <ride> eh, no, ringrazio il Signore. Io amo la regola francescana. San Francesco, veramente, è stato ispirato dal Signore. Nell'esperienza che lui ha fatto delle prime fraternità che ci è rimasta no, la regola. L'esperienza, eh, la sua esperienza che poi ha portato a scrivere queste uh, norme uh, da vivere. E' veramente belle ma le seguo, non le seguo, cerco di uh, impegnarmi. Qualche volta un impegno eh, ognuno ha le sue, sue limiti e debolezze però no cambiare no perché sono bellissime si vede proprio la presenza del Signore dentro eh, si vede proprio quanto amore Francesca ha avuto nel scrivere e nel lasciare ai suoi frati queste cose molto belle ricche di vita di esperienza eh, certo ha dovuto un po adeguarle una regola bollata che sapete che esiste una regola non bollata è bollata nella non bollata era più evangelico biblico eh, di frasi nella bollata ha dovuto essere Molto più uh, sintetico, uh, canonico, uh, piccole regole, tutte queste cose qua, più giuridica. Uh, sì, però, ovviamente specchia quella nonna bollata che è più lunga e più bella. Uh, si dice che c'è anche una prima regola, uh, una terza regola, così verbalmente, che poi ne è stata scritta. Così dico i studiosi e non sono studioso e quindi non lo so. Eh, però così ho cercato di apprendere quando mi è stato dato. Eh, Vedete, sono queste tre domande che mi sono presa. Eh, Secondo me quasi dicono: il tempo sarebbe tanto magnifico tempo? Eh, perché uguofano? Eh, poteva essere che so, un portabacai. Vabbè, comunque. Eh, passiamo non di più no, basta basta arrivederci basta no. mentre facciamo il nostro solito lauretto alle sole delle piante rispondiamo a qualche altra vostra domanda mi è stato chiesto come si fa a perdonare eh, chi ci ha feriti mi verrebbe da dire spontaneamente guarda il crocifisso e osserva quanto Gesù che dice Padre perdona loro che non sanno cosa hanno fatto Gesù gli affida, gli affida al padre mi raccomanda a padre di perdonarli e così dobbiamo fare anche noi affidare al padre coloro che ci fanno del mare pregare per essi confidare la potenza misericordiosa del signore e avere speranza eh, ehm. Che altro dire, ammettere le proprie colpe, capire, perché se uno eh, non mi ama, un, qua, un po' ti colpa, qualcosa c'entro anch'io, qualche mio atteggiamento, qualche mia parola di più, eh, qualche mio ragionamento. Eh, ritornare un po' alla radice fatto questo affidate a padre perché possiamo essere anche noi eh, emanatori di perdono Ma sappiamo che perdono si dice vuole significare perdono eh, noi diamo un dono noi doniamo il nostro nostra offerta grazie prossima domanda come si fa a unire genitori e figli a i rapporti tra genitori e figli Oggi sta diventando, purtroppo spesso, questa, questa cosa, eh, queste discordie tra genitori e figli. Forse perché non c'è un dialogo, un dialogo vero, sincero. Eh, forse perché... C'è mancato il tempo di ascoltarli. Eh, forse perché eh, abbiamo voluto imporre un po' troppo noi stessi senza ascoltare la loro libertà. Eh, Quali sono i frutti? I frutti eh, per questo è l'ascolto vicendevole, mettere le proprie colpe, capire i loro bisogni, capire le esigenze eh, e far comprendere i valori positivi e negativi. Eh, perché è normale se io non dimostro attenzione o ne dimostro troppo di attenzione e perché l'eccesso eh, non è mai buono è normale che dopo eh, mi vengono rinfacciato le cose eh? Quindi, per uh, riunire, così diciamo così, per riunire una famiglia eh, bisogna avere un vero confronto. A dire, ammettiamo le nostre colpe, ammettete anche le vostre colpe. Eh, ricominciamo da capo. Eh, eh, ricominciamo da Cristo. Eh, nel rispetto e nell'amore eh, reciproco